Benvenuti ed eccovi qua nel mio canale di cucina e ricette di Gian. Oggi voglio proporvi un dolce veramente soffice e buonissimo, un pancake a lievitazione naturale con doppio impasto, doppia lievitazione. Un dolce morbidissimo, sofficissimo, buonissimo, da provare assolutamente. Ingredienti, primo impasto, 210 g di farina manitoba. 100 g di lievito madre 60 g di zucchero 70 g di burro 90 g di acqua 4 tuorli d'uovo Procedete con la preparazione Sciogliete il lievito madre nell'acqua con un cucchiaio di zucchero previsto nella ricetta Dopodiché mescolate con la foglia per qualche minuto a velocità bassa, poi aggiungete qualche cucchiaio di farina e continuate a miscelare l'impasto fino a che non risulterà morbido. A questo punto in sequenza aggiungete un tuorlo, un cucchiaio di zucchero e della farina. Incordate l'impasto e aggiungete il resto dei tuorli e zucchero e farina sempre nella stessa sequenza. Amalgamate bene gli ingredienti prima di ogni aggiunta. Dopo aver incordato bene l'impasto aggiungete il burro ammorbidito a temperatura ambiente poco per volta. Il burro dovrà amalgamarsi bene prima di ogni aggiunta. Dopo aver amalgamato bene il burro, montate il gancio e chiudete l'incordatura. L'impasto dovrà risultare liscio e lucido. ora trasferite l'impasto in un contenitore e copritelo con la pellicola lasciatelo lievitare fino a che non triplicherà del suo volume ci vorranno dalle 8 alle 12 ore ma tutto dipende dalla forza che ha il lievito madre ed ecco l'impasto triplicato a questo punto siete pronti per la successiva operazione vale a dire per il secondo impasto vi elenco gli ingredienti 100 g di farina manitoba 50 g di zucchero 40 g di burro 5 g di sale una bustina di vanillina e 200 g di marmellata di albicocca trasferite l'impasto triplicato nella planetaria e azionate la macchina a velocità bassa per un paio di minuti dopodiché cominciate ad aggregare gli ingredienti zucchero e farina alternato sempre in sequenza e sempre prima di ogni aggiunta l'impasto deve essere ben incordato dopo qualche cucchiaiata di zucchero e di farina aggiungete una bustina di vanillina e continuate ad impastare e incordare la massa prima di ogni aggiunta di ogni altro alimento dopo aver aggiunto tutto lo zucchero e la farina come ultimo ingrediente andrete ad aggiungere il sale dopo aver aggiunto il sale chiudete l'incordatura Dopo aver incordato l'impasto aggiungete il burro ammorbidito a temperatura ambiente aggiungeteli poco per volta e a fiocchetti Prima di ogni aggiunta l'impasto deve essere ben miscelato il burro deve essere ben amalgamato con l'impasto A questo punto l'impasto è ben incordato si stacca facilmente dalla panitaria e dovrà risultare liscio e lucente Ora lasciate riposare l'impasto per una trentina di minuti. Dopodiché, ribaltatelo sopra un piano di lavoro su un foglio di carta da porno e stendetelo con le mani. Dopo aver steso l'impasto, procedete con la farcitura. Io ho congelato delle gocce di marmellata. Comunque è possibile anche farcirlo o cucchiaiate oppure come sto facendo io nel video. Ora arrotolatelo e poi chiudetelo ai lati. Dopodiché disponetelo in uno stampo da pancake da un chilo e mezzo e lasciatelo lievitare nuovamente fino a che non arriverà al bordo. Una volta lievitato, cospargetelo con dello zucchero di canna e dello zucchero velo dopodiché cuocetelo a forno caldo statico a 160 gradi per 40 minuti Ed ecco voi, il a lievitazione naturale appena sfornato Una vera delizia, una nuvola soffice, fragrante, da provare assolutamente Vi invito a provare questa mia ricetta e di lasciarmi un commento ditemi cosa ne pensate se vi è piaciuto il video mettete un like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi io vi aspetto alla mia prossima videoricetta e mi raccomando condividete i miei video